Se miro il video finisce. Ci sto. Bella, ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi, potete andare all'interno del negozio oggetti. Nella sezione supporta un creatore, inserite il codice Fortu. Poi accettate. Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ok, ragazzi, ci stiamo dirigendo alle Slake per fare la sfida. Se miro, il video finisce. Come potrete ben anche intendere da soli, ragazzi, questa challenge è proprio del, dell'impossibile. E Infatti è impossibile Però, ragazzi, da quando noi ci fermiamo davanti a sfide impossibili? Da sempre, però Ok, facciamo finta di crederci per altri 1 secondi Ok, sono morto Mamma mia, ragazzi questo, questo è un pro player, lo vedete Questo è un pro player Eh, eh ora, ora perdo Vabbè, comunque allora ragazzi, noi dobbiamo cercare un fucile da pompa che abbiamo in realtà già trovato Dato che è l'unica arma che possiamo utilizzare veramente senza mirare dato che è quella che necessita, diciamo, meno mira possibile Nel senso, è l'unica arma con la quale non devi necessariamente mirare per azzeccare un proiettile Dato che qualunque altra arma, forse al di fuori del lanciarazzi o della mitraglietta Poi ragazzi necessitano tutti di, tutte di mirare Quindi ma, azzecchiamo il caso. Quindi ragazzi speriamo delle nostre assenti capacità per portare a termine questa challenge che è veramente difficilissima Io non credo che nessuno l'abbia mai fatta Credo di essere veramente l'unico poller a trovarla Anche se non ho cercato quindi non lo so Mi do comunque il beneficio del dubbio E eh, vediamo Oh guarda è ripartito così bene, è ripartito stavo perdendo in una maniera ma così stupida, ma così stupida, ma così stupida. Cioè, 8 di vita veramente... è, è pauroso, comunque. Ok, io mi metto in questo angolino, mi curo, faccio le mie cose, con calma. Un'altra partita, altre opportunità. Ricordate sempre, ragazzi, nella vita la cosa, più, la cosa peggiore che possiate fare... Beh, quella è mollare Non so se era così Lui se la diceva in un'altra maniera Comunque, non ci interessa Oh, ma che cavolo costruito? Eh? Calmi, calmi, calmi Se, se aggiunge porto the gamer Il problema è risolto Tranquilli, ragazzi Chill Chill Ovviamente l'unica arma oro Che trovo è un fucile di precisione Quando nella challenge In cui non posso assolutamente mirare Mi sembra assolutamente giusto Ora, da, da quell'albero Lo vedete? Quello che sto ora inquadrando Mi arriva una cecchinata Ma come minimo Comunque Comunque, comunque, comunque, vediamo. Io questo. Non so, qualche altra arma che ci può interessare. Alla fine, ragazzi, ho l'assalto me lo posso pure levare per qualche cura. Perché parliamoci qua. Chiaro, ragazzi, io quando lo utilizzerò questo assalto? Per fare cosa? Per sparare a quale distanza che ho la mitraglietta? Sì, dai. Facciamo così, ci vediamo il medikit. Ok. Ma se metto il velocizzatore, parlo a questa velocità, mi sento normale? Non lo so ragazzi Io provo Sarà una cosa divertente Da vedere in live Oh, mio Dio, no struttura Ma sta Un tipo che scende e Mi fa 360 no scoop E non esisti Pipi So che si dice 360 no scoop Calmi ragazzi Lo so Era per, Era per dire Non è che mo Tutti i professori Di sotto Comunque sia chiaro ragazzi io Ho il pulsante Per mirare Ce l'ho attivo Cioè io quindi Se miro il gioco mira e ovviamente non ho voluto levare l'opzione per rendere la challenge un po' più Più petata, un po' più difficile Dato che il capito di suo già era facile Quindi poi ci mettiamo pure a sta cosa Se fa un proprio un dolce Allora Solo che Ah ok ragazzi non sto mirando eh Cioè questo non vale come mirare Perché la canna fa tutto da sola Io non sto mirando Cioè ve lo faccio vedere, guardate Vedete eh si Attiva da solo, ve lo faccio rivedere. Questo non vale come mirare, ok? Mettiamoci tutti d'accordo. Piatti chiaro, amicizia lunga. Oh, buono, slurp fish, ok? <coughs> Così poi nei commenti non dite che ho mirato. Inoltre, ragazzi, io ho il fatto proprio che velocizzo le clip e non le taglio. È proprio per mostrarvi in qualunque momento che io non cito, ragazzi. cioè, non baro, non disattivo impostazioni, non miro senza farvelo vedere. cioè. Clean ragazzi, vi faccio vedere tutto, assolutamente non ho nulla da nascondervi. Eh, infatti la safe stava dall'altro lato, sarebbe stato stupido scendere di qui, va bene. Velocemente perché qui mi possono sempre circolare da otto direzioni pure dal previsionamento è un po' più lontano quindi se ci sbrighiamo volendo lo possiamo prendere anche se ho paura che ci sia troppa gente in quella zona comunque ora vediamo e per esempio ora che faccio? ora io devo solo sperare che questo mi buscia ragazzi ok lo sta facendo ok lo stai facendo in una maniera veramente infame Ok vieni vieni vieni Dai dai dai Ok Ok Vai a posto. Ah trappa uh. Interessante il gioco di sto tipo Madonna mamma mia mamma mia Che Mi sono sentito male a un certo punto Cioè veramente ci cioè ho perso qualche anno di vita credo Uh, io, sinceramente, per sicurezza, Ah vabbè, per sicurezza, è certo, poteva mai essere, ragazzi. Il controller è scarico? No, ragazzi, no, no, no, no ti prego, non ti scaricare ora. No, non ti scaricare ora, ti prego, ti prego. No, no, no. Giocare con il controller è scarico, nuovo challenge, ragazzi. No, ragazzi, sono nel panico, sono veramente nel panico. Il controller non si sta caricando. Ti prego, ti devi caricare Ok, si sta caricando Io non so secondo quale logica Non so perché Ma lo sta facendo Non si sta caricando? Panico, ragazzi! No, reggo, reggo, reggo <telliscono> Cioè, io ho dovuto cambiare controller, ragazzi Non so con quanta gente che ha fightato qua fuori Mamma mia Mamma mia, ma veramente... Ma mi male che è successo ora mentre ho trovato più gente a fightare, ragazzi, altrimenti sarebbe stata una tragedia. Eh, ma è dopo l'ho arrivato proprio ieri, ragazzi. Ci manca visti, ci manca... io ho incontrato due ninja, ho incontrato, cioè vicini. Ovviamente chi ci va sotto Fortu the Gamer cioè ci voglio ma io sotto co cronato Ciao, C'ha la Non so quanto mi possa essere utile, ragazzi, sincero ve lo dico col cuore. Non so se mi potrà essere utile, ma io non, non lo voglio lasciare indietro la UG. Non so quando la faccio so. in materiali più o meno ce l'ho, anche se conoscendomi non sono abbastanza. Che okay, io faccio uno spreco di materiali folle. Devo vedere se arriva qualcuno dall'Esy Lake ragazzi perché se non arriva tanto meglio perché difficilmente, e dico solo difficilmente, ma non è impossibile, qualcuno si affacci da qui. Cioè, credo che sia veramente difficile. Ma la roba sta bloccata. Oh basta. Si stanno a fightare intanto. Sì sì, fightatevi. Io farmo, faccio le mie cose. Fato 7 kill le ho fatte, cioè, raga. Gli avura io sono l'ultimo rimasto e probabilmente l'altro che è rimasto sta lì sopra ok ragazzi andiamo in safe andiamo a fightare uno che ha un high ground molto più figo oh, del beh. mio Non so. Non so. Ragazzi io devo levare veramente il pulsante dalla mira perché io so che se lo vedo miro perché con l'AUG c'è cioè, veramente mi viene spontaneo Se solo avessi potuto mirare mamma mia quanto ti avrei fatto male Sì sì vai vai Ah no, quello lo st ci stava quasi riuscendo perché? perché non mi fa costruire? Perché non mi fa fare niente? Ok, panico. Non so ragazzi scusatemi, sono impallato io, stavo nel panico, devo levarmi questa UG Perché con l'Augi mi viene spontaneo mirare, ragazzi. Quello spontaneo. Ma fra, per me possiamo fare una battaglia di, di resistenza, cioè non mi interessa. Perché non mi fa costruire immediatamente? Cioè vedete, mi dà problemi. Ma stai scherzando per caso? Ma stai seriamente scherzando Seriamente scherzando capite Vabbè io sono morto Mi state dicendo questo Allora io cosa potevo mai incontrare Alla fine un tizio con un fucile di precisione Che giustamente Che giustamente giustamente. Si metteva a fightare a distanza Cosa potevo mai trovare ragazzi Io se non questo Cioè io veramente questa era l'unica cosa che non avrei mai...